Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynetix e Marco007 Siamo tornati su Mario per Rabbids Kingdom Battle Allora ehm, per prima cosa non si può copiare il file Mi farà male. Una... Ma non un file deve essere vuoto Per fare una copia Ah ok Allora cancelliamo questo qui Con meno Ok E poi copiamo Questo e incolliamo qui Ok, facciamo un file di backup così non si sa mai Nel caso qualcosa E ora giochiamo questo Quindi nella scorsa parte abbiamo sconfitto Rabbit Kong Rabbit mm. Kong E abbiamo appena pubblicato la parte Sì Sì vabbè appena Cioè almeno un giorno Tre giorni prima non lo so Bene, questa parte qui faremo eh, un po' di backtracking Sì In questa parte prima di andare al mondo 2 faremo un po' di backtracking che vuol dire che vi dovete sorbire <ride> eh, Noi che ho... andiamo in giro quindi... Sì Speriamo che non ci siano dei puzzle risolvere. Ah Come? Sta, sta lì il coso, devi drillare Bro, Allora, vedi che c'erano pure le altre abilità Sì, ma solo all'inizio, non ne ho viste nient'altro Ok, qui non dovrebbe esserci Nulla Ah, vabbè, è giusto, dobbiamo andare qua, non col cannone Prima cosa, possiamo spingere questo finalmente e aprire no, dobbiamo andare con il cannone. Perché. Hm? Perché, per, perché non puoi andare avanti. E, e scusa, come siamo andati all'inizio? Non mi ricordo. Eh. Non c'era tipo una strada? No. Siamo mm. spawnati letteralmente al mondo 1 ah ok ci faccio scegliere il livello, allora. Forse la collezione è metà. Dovunque. Oddio. Uh, no, sfide non speciali. Comunque, soltanto la pr il primo. Cioè no. soltanto il primo mondo. Capitolo segreto. Non mi ricordo che si sta il capitolo segreto. Mm? Boh. Se dovevamo fare il backtracking potevamo fare la scorsa parte però. Non per fa niente. Allora. Siamo al primo livello. Ah è vero che siamo spawnati lì. Allora, ci guardiamo per bene intorno per ogni singola cassa che potrebbe essere. O spinte. Che potremmo dare. Qui non dobbiamo rifare le battaglie, fortunatamente. Vabbè, abbiamo Immagino. fatto. Abbiamo tutto. Ah, ecco. Queste le faremo in parte extra, ovviamente. Sì. Capitolo segreto, mi sa che si sblocca dopo che abbiamo fatto tutto quello. Mm, sì, sì, lo so che devo andare lassù. Anche se non devo andare. Ehm, uh, suppongo si vada di qui, esatto Tutti i segreti tranne quelli con le casse li abbiamo trovati già Vabbè, tagliamo fino a quando non troviamo qualcosa wow. Aha, ok Guarda, well, non so come abbiamo fatto a mancarlo, però ok C'era un, un coso scendendo in questo tubo qui È praticamente due secondi dopo che abbiamo tagliato, quindi però, Ok, posso. qui sta il coso Ok c'è una cassa Ma no, comunque non li facciamo già Possiamo spingere questa Sì di qua Sì c'è il sentiero dove dobbiamo spingere Non possiamo spingere liberamente Ok Apriamo e eh, c'è un'altra cosa Immagine E qui possiamo usare questo cannone Oddio Ok Abbiamo un'altra cosa una, un luigi lo sapevo eccolo qua sì, ci avevo fatto eh, e dove si va Ma qua giù? spingi il pulsante diridirin uh, no oh, proseguiamo per questa strada non so eh, mm -hmm. dove è? tutto eh, sono confuso dove ci porta questo boh, non è che senti. ci porta al capitolo segreto vediamo che nel caso facciamo quello pure che okay, no sì, le... questa, una battaglia... altra... questa è un'altra una parte del sì okay, allora vediamo dove non siamo andati mi rimetto così così capisco da dove sono venuto sì ma così non capisci dove stai andando allora siamo venuti da qua sopra se vado qua dentro no già fatto ma mi sa che solo eh, abbiamo fatto così su... appunto questa è la, ba la battaglia Si, sì. allora, vado di qua No torna indietro Se abbiamo già fatto tutto torna indietro Torna indietro che magari aspetta. saltiamo qualcosa Di qua c'è questa cosa qua Si sì, che, che è comunque qualcosa che abbiamo già fatto Torna indietro e Dove? Dal, dal coso lì il, il, il, il cannone Allora qua ci sono delle No che non si possono muovere Però queste sì. Do, devi devi farlo assomigliare a quello che sta sopra. Come sta sopra, vediamo. Uh, sono parallele, due blocchi di distanza da quello blu. Poi c'è un ultimo in basso. Lì lo devi No, quello. Ah, questo, okay. Lo devi spostare tutto all'estremo. Yay. Spera Yes 10 Ok Le sistemerò dopo Per adesso continuiamo uh... Ecco ecco ecco ecco lì Wow Yes Ed Let's go Baby Bowser di Wow Che bel trofeo Mi servirà molto Questa è un'altra shortcut Suppongo Quindi la prendiamo Ah suppose La prendiamo Aspetta cosa Oh, ah sì, shortcut è una shortcut solo che è molto lontana. Molina. Ti ricordi, sto facendo? Sì, non credo eh, sì. dietro una monete rossa. No, c'è un tesoro ah, qui. Sì. E sono sfere, let's go. Altre 10? No, 5 va bene, non importa. Fai, fai quando completiamo tutto. Qui c'è un altro che è uno che non lo potevamo raggiungere prima. Pure. Uh -huh. altre musiche e torniamo qua <ride> <ride> mi sono strozzato con la salina <ride> quando ho fatto <ride> uh, dove dovevamo andare adesso è qua giusto sì sì ci sono i soldi quindi sì. i soldi respawnano uh. yes. ah ecco questo è quello che non potevamo fare un po' via la che like. Pong Pong E Pong Premesse magari. Mi, mi ok, abbiamo fatto la seconda parte del ponte, ti ricordi quel tasto di prima, ecco. No. Esatto. Eh, quindi. Um, suppongo Vai che... di. là. Dove? Non girai la, continuamente la cosa. Che non. È... Si. Sì, che, eh. che vedi ancora di meno. Voglio vedere che cos'era, non è niente, vai indietro. Guarda che faccio vado ne, Vado nel, sul ponte? ponte oppure avanti Vai sul ponte E vai avanti, vai sul ponte Questo è il ponte Il ponte che hai sbloccato, idiota E che ne so io che ho sbloccato un ponte Livello speciale, facciamolo Dopo Vabbè Dopo, vabbè Poi te... 1, Il ponte nascosto Wow <ride> eh, A che livello eravamo adesso, non mi ricordo eh, se, boh. se che ti dico, ci conviene tornare indietro perché? Spoiler, tanto non possiamo. Ah, ok. Sì, oh, dì, sì, appunto possiamo. In realtà possiamo, però vabbè. Vabbè, allora facciamo questo capitolo segreto. <ride> Qui c'è subito un bel tasticino che io premo. Wow. Spoiler, dobbiamo completare quel ponte. E dobbiamo sbloccare quel tubo. E dobbiamo completare questo ponte. E dobbiamo arrivare da quell'altro lato in qualche modo. Eh, oh mio Dio, c'è così tanta roba quello è un forziera argento pure Ok, quindi l'unica via che abbiamo per il momento è questa E c'è una battaglia oh! Eh sì Ma sono pochissimi Cioè sono scarsi C'è un bestione, due zighi Uno zighi, due balze oh, Ok, eh, sono un bel po' di nemici in effetti Sconfiggi tutti suppongo, sì Allora, zighi zighi bestione qua giù quindi nessun problema eliminarlo balzellosi balzellosi allora eh, dove sono da qua mi prendono sicuramente quindi eh, metto qua non posso e mi metto qui Boom, guarda quanto è OP il salto di Mario, cioè, fortissimo. Che altro ho? Ho lui, però lo faccio tra poco. Potrei usare il potere M, però lo voglio, sinceramente vorrei usare prima la vista dell'eroe. Tu muori, salta e vai nel raggio del bestione per farti uccidere, in sintesi. <ride> in sintesi è quello il piano. E per finire Luigi Tu uccidi questo Qualcuno ha mandato un messaggio Può fare il doppio salto? Ok In realtà non penso mi serva molto doppio salto Eh Però uh, Io Se che dico mettermi più avanti Mi conviene sinceramente yeah. Yeah. Perfetto ora Sguardo d'aquila Vista dell'eroe Sottomariano già Ah, glielo sa so bene Allora Fammi usare lo scudo Perché attaccherò per ultimo con Peach rabbit Peach Inchiostro ti supplico Mamma mia, che potenza. Uh, Ehi, hey, stop vedere. Yes! sento my brother. Uh, nice. uh, dai, Bene, e ora? Con Rabbit Peach non possiamo attaccare nessuno. Con Mario possiamo attaccare loro. Que che è inutile. Con Luigi ho finito l'attacco. Scusa, con Rabbit Peach manda la sentina la Sbagliato. Sono. Ma no, attacchi. Cioè sì in realtà. Ah, lo uccido sto turno, ok. Uccidi allora. Lo mando a quello là dietro invece. <ride> <ride> per forza, attacca quel nemico. Ok, <ride> muore. Oddio, 117 danni. L'ha pure mi erato. Ah, yeah, um, visto, che vis visto che l'hai preso un po' più a destra, uh, hai colpito pure la, la barriera. Ok. Non che mi aiuti niente. Però ok. Ci può stare Allora Iniziamo con uh, Rabbit Peach In realtà ora dovrei usare Il piallesto di Luigi Quindi vediamo se Lui ci arriva No non ci arriva Mario puoi avvicinarti In qualche modo Sì Tecnicamente può Ok Mario avvicinati Stai in avanza coperta Così Ci dai il potere M A tutti eh, Non puoi attaccare nessuno tu usa piallesto Anche se Mario ormai è lì. I'm è un nuovo Ama Winner. Scusa, che, che utilità ha piallesto Ora vedi. Se il, il tubo lo può prendere comunque. Ora vedi. Intanto a prendere i soldi serve. E poi il piallesto funziona con il raggio di uscita del tunnel. tunnel. Tubo, vabbè, non, non importa. Il tunnel. poi Luigi. Luigi Luigi Guarda quanto si può muovere Guarda. Esattamente come Rabbit Peach No no no molto di più Molto di più Se metto qui di Uno di più Non posso massimo. colpire quello lassù No non posso Va bene quindi ci mettiamo qui ora Luigi Adios amico Aureo Che altro ho? Niente. Poi hai l'abilità di Peach solo. So, Peach Grazie, almeno tu non mi hai attaccato. <coughs> sì, dove vai? Oh, oh. Ormai sei alle strette, amico mio. Non puoi più fare niente. <ride> Ma neanche Mario. <ride> uh, se andassi qua dietro no, non potrei attaccarmi. In ogni caso, devo andare avanti e basta. Mi metto più vicino al tubo possibile. Vai, salta con... Ah, no. Non mi serve nemmeno per saltarlo, no. in sto turno. Adios. Susa. Fai la stessa cosa con lui, easy. Wow. Mi metto più vicino perché si. Sì. Così lo posso sniper negli occhi. E <ride> lo... Con le armi nuovi i nemici vecchi non sono problemi cioè vedi. Anche se è un capitolo successivo diciamo che non dovrebbe essere fatto ovviamente con le armi vecchie. Boom un'altra illustrazione che non ci serve Rabbit Kong, ok. Che okay, ok, sono belle però non ci servono okay. sono giuste i collezionabili la lezione di Bipo ah, simpatico. Non, non ne leggerò mai. Abbiamo completato un ponte E abbiamo aperto il cannone Sì Però prima voglio vedere un attimo che altro sta qua Questa è l'arena Non sta niente mm, Sì, non sembra esserci nulla Quindi adesso usiamo il cannone Che poi tanto usando il cannone puoi pure tornarci Eh sì Ci sono dei bestioni là sotto qualc Quindi sì, quello ci ha sbloccato l'altra battaglia Ora abbiamo sbloccato questo tubo E anche un pezzo di ponte quindi si funziona così sto capitolo segreto qua. A quanto pare. Sì, c'è una base, vai a fare le battaglie. Sì, ora questo non è ancora completo. Qui non posso andare, quindi devo per forza fare la battaglia. Di nuovo. Mi sa che questa battaglia. Oh oh. Ecco. Sconfiggi il mid boss. Dov'è sto rispondendo? Tornato Pipino Piragna. Veramente. Pianta Pirabid. Pianta Pirabid. Allora, che cosa abbiamo? Abbiamo tipo 20 ziggy. Ops, ho sbagliato. In realtà ora che ci penso? No, non lo sai già che magari ne sblocchi altri, ma. Ne ho 30, posso usare.. Eh sì, vabbè, fai tutto Qualunque figa. cosa con Mario, vabbè. Abbiamo ziggy ovunque, abbiamo due bestioni. E poi pianta pirabid Lui mi prende in ogni caso vabbè, allora, mettiamoci qua allora Protezione completa Meglio di protezione normale uh, Luigi può ritenerlo più lontano possibile dall'azione Quindi E poi picchiamo lui il più possibile uh, Mi voglio mettere così scoperto Il martello che raggio ha scusa 9, 9, 9 Cioè 3x3 mischia questo quindi tecnicamente se metto qua non lo prendo mm. Mm. <ride> E se usassi cioè, il potere M Il martello quanto quanti danni fa? Un sacco 105 Se uso potere M quanto busta? 20% quindi, contando anche gli altri danni, secondo me ce la faccio uscire il bestione in un colpo. Il 20% di. di 105. Di no. Aspetta. No, <ride> sono No, no, mi sono confuso con. Eh, con il 20%. No, il 20% so. di 100 è 20. Mi sono confuso con. Uh, 5 per 20, che fa 100. Il 20% <ride> di 100 è 20. Grazie, Marco, ci serve a questa lezione di storia. Ora che ci penso però, quel bestione lì Ah <ride> Oh mio dio <ride> eh, Mario avrà bisogno di un aiutino Mi sa, a breve Vabbè, Poi hai pure il rimbalzo con il martello Ah, fate fuori questo intanto E lui di uccide il, il... Ah, questa ha sempre parte dell'arena Oh no. È metto qua dietro Aspetta. Oh mo Chi oh, <ride> Che cos'era? Oh mo Monchi Monchi allora. Mi piace che stai pensando ai bestioni, ma veramente dovresti pensare a... Marco, chi? il bestione è il pericolo imminente, cioè così, ma mi fanno 60 danni. A chi pensi che devo, che devo pensare? Beh, fai con la sentinella che è un 100%. A chi? A lo ziggy. Lo a uccidere, no? Che so. dovrei. Ui, uccidere se di perché di la sentinella per uno ziggy con 50 di <ride> vita, Marco. a winner. I'm a winner. Non lo dice nemmeno uh, con uh, il cosa. sai che ti dico? Ecco. Tanto lo uccido lo stesso con Luigi. E ora con Mario posso usare la vista dell'eroe contro quel bestione lì. Ok, Luigi adesso è OP, cioè fa tantissimi danni. Anche. Eh, tutti fanno tantissimi danni. Eh uh, tu potrei uccidere quello. Oppure usare la vista dell'eroe e uccidere quello. Alright! 30% rimbalzo. 70% morte Senti sai che ti dico vai Take your chances Perfetto, e ora lo distruggiamo Me there! Fire! Ha <ride> finito lì sopra E eh, ciao più pieno piragna Bruh <ride> Non <ride> mi, mi immagino che seriamente dice bruh <ride> <ride> Bruh Quindi ora lo finiamo con Rabid Peach Si sì. Dalla mi arriva, sì però... Cioè, per forse arriva. Sì, ok, lo, lo uccidiamo, lo uccidiamo, non voglio rischiare niente. Br Br Br <susurra> <susurra> e ho finito le azioni, il turno nemici. Fire! Come? È non ha dato l'effetto. Di no, dita. non ha fatto l'effetto. Ah. Di, di fuoco. Oh, mi ha rubato le monete. Oh! oh. E quest'altro qua che fa <ride> uno zighi inutile <ride> Mi sta facendo più bene lo zighi che non è tutto il resto Mi ha, mi ha quasi eh, ucciso Beh il bestia Mario. ti ha colpito manco una volta Ora mi uccidono Mario e anche Luigi mm. Vabbè che ho la cura eh, però Comunque sia cioè. Basta oh. Oh. Ok ho capito devo usare la cura mio Dio Non prendo nemmeno Luigi non potevi farlo avvicinare, Bri! Sì, <ride> eh, sai che ti dico, vai! Berserk time. Tanto quello lo prendo in ogni caso. Tanto qua. la Big pitch ti ho fatto. Tora Bill pitch con... è sacrificabilissimo, cioè non prende nessun danno. mai <ride> eh. Sentinella? Mi no. fai più danno. Perché. Sì, faccio danno pure a me. Non è vero. Pochissimo danno in più. E eh, comunque se la sentinella la posso risparmiare. Per cosa? Per uccidere il boss vedrai. il boss che stai per uccidere davvero. Schianto! Ti fai. ti fai. Ah è il doppio salto, ok. okay. So, cioè, stavo per dire.. Ti fai ti... morire per no. caso. No, stavo per dire.. Vai mm. più veloce. Vai più veloce se. sei usi. Ma so sto turno. Fa meno della la sentinella dello sniper oh ma. Oh, che schifo la sentinella. Ma la sentinella di Luigi è fatta per essere schifosa. Allora colpivi con lo sniper di Luigi e la sentinella no. di Peach. Se dovevi usare una sentinella comunque no. in ogni caso. <ride> si mette lì accanto e fa, e fa il, il... Che vuoi fare? il Se volevi fare il martello ti mettevi qui così facevi meno danno a da, da no Peach. Di che stai parlando, Marco? Vuoi fare il martello? E quindi? Che cosa, quale sarebbe il problema? No, non vedo il problema, Marco. Ah, non riesco no, ah, a concepire il problema, Marco. Non vedo perché dovrei dovr <ride> fregarmene. Addio, la mia piccola. Addio! <ride> <skr> <ride> <ride> <ride> <ride> 130 danni! L'ho tipo distrutta. <ride> In due turni. <ride> Ah ok, mi ha curato, più 40, 145, questo è tipo il più, il più basso che ho mantenuto la vita di Robin Peach <ride> Come l'ultima battaglia di già, pensavo ce ne fosse almeno un'altra <ride> Comunque questo è da, da Guinness World, <ride> sì. un, un terzo dei tunnel richiesti Armi d'oro oh. <ride> Nuove sfide speciali che sono ovviamente impossibili, però le dovremmo fare E Bene, ora che abbiamo fatto la battaglia Eh, non torna indietro sta roba, avanti. Volevo, sì, aspetta, aspetta certo. Voglio tornare indietro, sì Dove, dove dovrei andare? Perché aspetta. vuoi tornare indietro? Vai lì Uii, G Dio, Breh, dico, non dico. posso andare lì Come dico. ci arrivo? Aspetta, aspetta, volevo controllare un attimo eh, Una cosa Che serve sto tubo? Ah, ok Come faccio a tornare indietro? Che serve sto tubo? Fai 2 più 2 Fai tu <ride> Um, ultra difficile Ecco infatti sono, e... sono difficilissime Come S2 S2 cosa? Sì la speciale S2 Speciale 2 Vuol dire che c'è un'altra prima Qua Nello no. stesso capito Cioè sempre nel primo mondo Marco La troveremo ah. Da qualche parte ah, sarà, sarà, sarà, sarà, sarà tipo A livello di Rabbit Kong Rabbit Kong Perché dovrebbe essere dopo? Non, non, non ne ho non idea so. Apriamo <ride> questo Ultimo pezzo di ponte Per il baule grigio eh, volevo dire argentato. Spero non c'era qualcosa qua, no. Mi ricordavo ci fosse qualcosa. Ok, prendiamo questi due forzieri. Prima questo perché ci sono le sfere. Mamma mia. 20! Wow! E qua c'è... Wow! Un Rabbit modello. Kong. Rabbit Kong. Sei. Modello dorato. Sei. Wow, wow. Così utile, così bello. Wow, ok. Adesso. 100%. Marco, 20. Sfera energia, Ecco, ti ho dato tutto. Ah, qua, qua c'è un altro. No. S1. Vediamo. Ah, ok. Ci potrebbe esserci anche un'altra, in realtà. Non so. Dov'è che non sono ancora andato? No, questo è per tornare indietro. Dov'è che non sono ancora andato? Sei andato da tutte le parti. È finito il livello? Sicuro? Sì. Va bene. Quindi, capitolo speciale finito. questo poco tu? porta. Qua, ok. L'abbiamo preso già. Ok, okay no, beh, no, beh, no, beh, no, mi è piaciuto, no, mi è piaciuto, no. a me non c'è stata un po' di azione in questo episodio pure. <ride> Piange in lo farò. Eh, ok, sta posso... sto robo. Ah, ok, lo so spingere qui. Bene. Sì, Qua siamo previsto. praticamente poco prima della torre. Un mm, po'. Perché abbiamo oh, <ride> fatto una scorreggia fortissima e si sono sparati dentro. Un'altra il illustrazione, relax sul tubo, ok. E questa è un'altra sh shortcut, molto probabilmente. Lì c'è una sfida. Mi sa che questa shortcut non, non la accoglieremo oh, Ho visto un tasto, era un bel tasto verde. E questi mi sa che questi blocchi bestione primitivo ok? questi blocchi qua mi sa che mi ero chiesto come fare ad aprirli. Sì, sì il giro di suoneria mi sa che questo sì, è l'ultimo tubo. Eh, che facciamo? Facciamo tipo abbiamo finito facciamo, la parte di yeah. Facciamo tutte le sfide alla fine del mondo. No Così ci baffiamo di, no, di, no, di no, cosa no. Ah, no, Ma è da qua dove assegna, si può Assegna le nuove sfide le cose del potere Quindi da qua dove si va Qua mi sa so che è un piccolo cieco Cioè basta Sì, vai al coso di Peach vale. Allora Assegnati le sfide le cose le sfide del, potere. del potere Oh quanto c'ho Allora che cosa abbiamo qua che possiamo prendere con Mario Abbiamo abilità qua che possiamo prendere Allora Stavo, le stavo dando un'occhiata qua alle abilità, visto che abbiamo comprato quella, il potere M. E ha sbloccato tutte queste nuove. E ho appena visto questa qui, multiviste eroe. E avevo giusto e giusto le sfere. Prendi. Eh, certo che la prendo, non aspetto. Cioè, non, non aspetto altro. Cioè, due viste dell'eroe, due colpi. Chi è, che, chi è che rifiuterebbe una cosa del genere? Tu, con Rabbid Peach, Che cosa abbiamo? Vediamo? Chi è che rifiuterebbe una cosa del genere? Tu? No, io non lo faccio sempre. Ah, poi c'è altro, aspetta. Con Mario, che altro c'è? Degli altro? No, hai, hai appena detto che eh è Eh sì, lo so, tutto. però vorrei vedere un attimo. Salute extra. Ah, eh. può essere utile. Raggio di movimento: può essere utile. A questo no, cioè. che i funghi ci danno più vita non è molto utile, mm, diciamo. Sì. Raggio di movimento mm. all'uscita dei tubi può essere utile, però non è niente di che. Cioè, comunque mm. i tubi. i funghi, già da così ci mazzano. Eh, Rabbit Peach ha lo stesso, solo tanto che. non hai funghi. Ok. Non hai funghi. <ride> non hai funghi. eh, <ride> eh. Cos'è che costava 100? Ah, questo recupero scudo. Da due turni a uno. Può essere utile se vuoi usare Rabbit Peach con un tank, però. Mm, non è che. crevi proprio quella cosa. <ride> Vediamo, allora. Tripla scivolata non la posso prendere. Eh, danni scivolata. Potrei prenderlo. Eh, sinceramente, con Rabbit Peach, più danni con la scivolata sono utili visto che ne ha tante. Mm -hmm. Prendi, prendi quella. Aspetta, sto vedendo un po'. Bonus di e monete extra non mi interessano. Eh, pirata delle armi può essere utile, però secondo me lo scudo va bene già così. Area cura può essere utile. Recupero cura costa troppo, però è utile. E mega cura, più, più PS curati la cura, può essere utile anche quello. Con 50 sfere mi potrei anche prendere... Io direi di scegliere tra... Tra aria cura e danno con la scivolata mm, Danno con la scivolata non mi interessa ah, Allora dici, prendi aria dici, cura Dici questo? Quello cosa, ho messo danno con la scivolata Ah, e prendi entrambi Ok Poi, Robin Luigi, 60 sfere eh, Cosa voglio? Voglio dire che è anche ora di prendere i <ride> <danni. ride> E Prendiamo anche l'abilità, va? Giusto per completare. Lui ha le stesse cose di rapid Peach. Eh, recupero, aria. Sono praticamente la stessa cosa. Anche perché lui ha pure. Sì, po ma mi cura. sa che solo per Mario è il. coso del fungo? No, dico qua, le abilità sono la stessa cosa di rapid Peach. Anche lo scudo. <ride> <ride> perché lui ha il, la super barriera. Quindi. Eh, ma mi sa che. No, 30 sfere ancora. Che cosa posso prendere? danni scivolata potrei prendere altrimenti c'è scivolata vampiresca più danni no più sì in che senso la scivolata vampiresca ah sì ok questa è utilissima. più punti salute resucchiati può essere utile quindi prendo quella. Mm -hmm. poi per Luigi anche lui non ha l'essenza fungosa però ok multisguardo d'aquila questo voglio eh, mo mi risparmio le sfere con Luigi Me ne mancano 10, posso prendermi il secondo sguardo d'acqua. Ok, mm. quindi qua abbiamo finito. Eh, controlla quanto siamo. Vabbè, non importa, questo è il okay. mio. Ok, no, no. ok. Vabbè, ma okay, è un po' tagliato, va bene. Quindi, sì. questa è un po' una parte più chill, diciamo. Per fare backtracking, anche se dovremmo rifarlo. Però solo all'inizio, all giusto? Sì, sì, solo all'inizio stava. Non c'era una cosa. Sa so niente, solo quella. Ok, quindi solo all'inizio. Bene, quindi uh, nella prossima parte inizieremo il mondo 2. Il deserto, non so. Il deserto segnalarsi? gelato, perché sia un deserto sì, che sì, è vero. gelato. I mm. Rabbis hanno fatto un po' un casino con il. Sì, il quindi il mi il prendo questi soldi e poi. <ride> eh, eh, ah, Aspetta, aspetta, prima di, di chiudere, voglio controllare una cosa. Cioè, se vado al cannone. Tanto qua. Ah, si, sì, ok. Sì, il drill serve. Se vado al cannone. Abbiamo, vediamo. Forse la correzione 29 su 30. Sì! Sfide speciali 0 su 2. Cioè qual è la S? Beh, vediamo sfide. se è il drill, se no dobbiamo, dobbiamo spararci. Sì, e poi da sfide 0 su, su 10 Ovviamente. Allora... <ride> no, no, no, no. no, ok, allora fammi controllare un attimo. Andiamo alla galaxia. Ok ragazzi, allora uh, al livello, al mondo 2. Andate avanti avanti, poi nella prima battaglia di animazione c'è questo trofeo qui che abbiamo dimenticato. L'enigma della cascata, ok. E ora dovremmo avere finito, quindi torniamo al castello. A livello 2 del mondo 1, ovviamente, eh, sta. Ora andiamo al museo Real Quick. No, vai al, al cannone che ti dice che hai trovato tutti i trofei. Ed ecco qua, forse la collezione è completato, quindi mancano solo le sfide. Ok, quindi nella prossima parte faremo eh, inizieremo il deserto, quindi ci vediamo alla prossima. Iscrivetevi, sondaggio, eccetera. Alla prossima, ciao!